Il Giappone, un luogo misterioso, affascinante e sensuale, ma popolato anche da piccoli esseri grotteschi, scimmieschi, gialli e stupidi. Quando su Facebook ogni tanto vedo Ema e giapponesi, sanno solo lavorare, non sanno neanche che cosa vogliono dire i rapporti umani. Ma tu chi sei per poter dire se l'amicizia in Italia vale di più rispetto all'amicizia in Giappone? Ciao ragazzi, come state? Benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Oh, finalmente oggi parleremo assolutamente di Giappone Vorrei leggere alcuni saggi, alcuni tratti, di alcuni libri che ho letto che appunto trattano di questo argomento Anche perché sapete, anche quando dite, che ne so, i giapponesi hanno la pelle gialla o gli occhi a mandorla Da cosa derivano tutte queste cose? Vorrei fare un po' una ricerca antropologica Ma prima di fare un po' di cultura, lasciate un mi piace e parliamo di un commento Perché da adesso ho deciso che ha dei miei video vi dirò il commento più bello della settimana che poi andremo a rispondere a questo commento a fine video quindi il commento di oggi è il seguente leggiamolo insieme a mappa Serafi, quello che dici di sta canaglia potrebbe valere per te sempre così per pene perfettino il classico bravo ragazzo lo sarai davvero o Tutta falsita, sei un personaggio pure tu, falsato, in fondo sei nel mondo dello spessatolo, spessatolo, da più di dieci anni, sai comportarti, le persone sei pure padrecciuio, padrecciuio potresti benissimo avere 50 anni e farti passare per un ragazzetto, senza offesa, na curiosità toglimela, ho visto un bel po' di tuoi video, ma perché sculetti quando cammini? Ragazzi questo commento, per chi non l'avesse capito, era in italiano. Ho letto questo testo di Toshio Miyake, che parla un italiano fantastico veramente, massima stima. Ho trovato dei passaggi particolarmente interessanti, e vorrei condividerli con voi. Allora, oggi vorrei parlare dell'orientalismo, che è un processo con il quale comunque l'Occidente ha tentato di inferiorizzare l'Oriente. Praticamente denigrando i paesi orientali, hanno cercato di rafforzare la propria identità nazionale. L'Oriente è quindi visto come un paese da... Educare, da spiegare, da disprezzare su cui si possono fare delle rappresentazioni fantastiche. L'Oriente viene praticamente definito come irrazionale, in modo da poter affermare così l'Occidente come modello di universale, di giusto e di bello. Se qualcuno ha mai letto il milione, Cipanco, la terra del sollevante, era descritta come il paese delle meraviglie, pieno di tetti d'ori, eccetera, eccetera. Però c'è anche un'altra visione, quella di Pier Lotti, che invece ha descritto. Giappone come sì un paese bellissimo dal punto di vista estetico ma popolato da scimmie. Antonio Gramsci è forse il primo che ha messo proprio su scritto quanto comunque questi termini come oriente e occidente non sono altro che delle costruzioni convenzionali. Est e ovest infatti non sono altro che costruzioni a meno che non siate dei terrapiattisti perché pensateci qualsiasi punto della terra si trova a ovest di un altro e a est di un altro ancora a seconda di dove lo vedete. Ma la cosa interessante è come in questa visione paesi come il Giappone non sono considerati orientali solo dall'Europa ma lo sono anche magari per un americano della California Eppure per i giapponesi stessi, e una cosa interessante è che i giapponesi stessi vedono magari paesi come l'Egitto come Medio Oriente Ma come Medio Oriente? Cioè, sono a Occidente rispetto a te perché lo vedi come Medio Oriente, capite? Queste egemonie, che sono diverse dai domini, perché sapete, quando c'è un dominio di solito c'è l'imposizione di un paese su un altro Quindi è unilaterale, mentre quando si tratta di egemonie, il modo in cui un'egemonia riesce comunque a far presa è è direttamente proporzionale al modo con cui i paesi diciamo che sono stati orientalizzati in questo caso decidono di farsi orientalizzare quindi quanto più loro si riconoscono come paesi orientali quanto più gli occidentali riescono a imporre questa idea di oriente occidente anche se alla fine l'occidente ha sempre finito nel corso della storia comunque per definire l'oriente come un paese inferiore ci sono tantissimi testi se noi guardiamo anche la letteratura coloniale l'oriente è sempre stato comunque sottomesso, è sempre stato come un paese, diciamo, popolato da primitivi rozzi. L'Occidente aveva quasi questa missione di portare la cultura in questi paesi. L'abbiamo visto, che ne so, King Solomon's Mind oppure anche Notello. C'è cioè questo rapporto oppure Think Fall Apart: sono tutti libri che appunto sottolineano questa egemonia e questo orientalismo teorie che tra l'altro sono tutte state messe insieme nel famosissimo libro Orientalism di Said, che tra l'altro sto, sto rileggendo per la terza volta proprio adesso perché è il terzo esame che mi capita di parlare di Oriente e Occidente in università o magistrale però sapete uno proprio dei pilastri ma vorrei concentrarmi un filino su come il Giappone ha finito per diventare un paese orientale e come ha saputo diciamo rielaborare questa visione di paese sottomesso in una visione di eh, paese quasi superiore, no quasi decisamente superiore. Sapete, il Giappone ha fatto due secoli e mezzo durante il periodo Edo era chiuso a tutto quello che erano i paesi al di fuori del Giappone a parte qualche scambio a Nagasaki durante questi anni comunque il Giappone era conscio della sua etnia tuttavia nel momento in cui è arrivato Perry è iniziata comunque la restaurazione Meiji e ha dovuto firmare comunque dei patti inuguali, anche soltanto il fatto che è stato costretto a firmare questi patti che comunque erano molto sfavorevoli, tuttavia dovuto firmarli per paura di magari venire sottomessi da paesi europei come stava succedendo in Cina nella guerra dell'oppio. Il Giappone in questo periodo si è trovato a essere in un contesto internazionale da un contesto di chiusura dove lui era prima. In questo contesto il Giappone ha dovuto ritrovare la propria identità. Infatti il Giappone in questo periodo era descritto comunque come un paese ipertradizionalista e primitivo rispetto al resto del mondo. Tuttavia il Giappone, diciamo, si è rimboccato le maniche e nel giro di pochissimi anni si è passati dall'essere un paese, diciamo, arretrato a essere uno dei paesi più industrializzati del mondo. Cioè, ovviamente è passato un secolo, però alla fine degli anni Ottanta il Giappone era molto più avanti, diciamo, almeno dal punto di vista degli occidentali, eh, per quanto riguardava la tecnologia, a tal punto che è stato definito con una nuova forma di orientalismo in cui il Giappone è sì un paese all'avanguardia e moderno, però in termini distopici e questa è una nuova forma di orientalismo che ancora una volta cerca di salvaguardare l'identità occidentale, infatti gli occidentali sono coloro che sanno che cos'è giusto e sono alla base comunque dell'individualismo e della ragione. Quando su Facebook ogni tanto vedo Emma hey, e Giappone, Giapponesi, sanno solo lavorare Non sanno neanche che cosa vogliono dire i rapporti umani Quando voi dite una cosa così È decisamente orientalista Una visione del genere Perché comunque c'è cioè, I giapponesi sono un paese completamente diverso rispetto al nostro E come i giapponesi lo sono qualsiasi altro paese Quindi perché siamo noi a dettare gli standard E a dire come i rapporti umani devono essere gestiti Cioè i giapponesi non sanno il valore dell'amicizia Qua mi rifaccio anche un video che ha fatto un altro youtuber Comunque sul Giappone Che ha parlato di questo argomento Che dico ma non, non, non hai proprio capito cioè, è un'altra cosa se è diverso anche i rapporti saranno diversi ma tu chi sei per poter dire se l'amicizia in Italia vale di più rispetto all'amicizia in Giappone? in ogni caso una cosa importante da dire è che l'Oriente nel caso del Giappone anche se è diventato un paese moderno è sempre visto come il non occidente quindi il Giappone sarà sempre smisurato sia per eccesso che per difetto, vi posso fare alcuni esempi una geisha può essere appunto considerata una super donna per eleganza sensualità e gentilezza ma allo stesso tempo anche una sub donna per obbedienza, passività e devozione incondizionata al desiderio maschile, il samurai Morai sarà un superuomo per doti marziali, lealtà eroica, senso estetico, ma anche un subuomo per crudeltà e obbedienza fanatica, tale da commettere seppuku o, nella sua versione moderna, schiantarsi con il proprio aereo eh, sul nemico e qui è il caso dei kamikaze il Sararima sarà visto come un superuomo per efficienza, disciplina, produttività ma allo stesso tempo può essere visto come uno schiavo della sua azienda ormai cioè, queste idee sono talmente inserite nella testa comunque delle persone che la gente anche se guarda i numeri e vede che il Giappone non è più il paese con il maggior numero di suicidi è più alto paese come il Belgio nell'immaginario collettivo il Giappone resterà penso per non so quanti anni se non per sempre un paese dove ci sono i suicidi vi ricordate quando io avevo fatto quel video sulle 5 miti non veri del Giappone io dicevo determinate cose che diciamo moltissimi italiani davano per certo e ho detto in Giappone non è realmente così è un'idea che ormai è talmente stata inculcata nella nostra testa per così tanti anni che abbiamo finito per credere che queste voci siano la realtà e la realtà di tutti i giorni e di tutti i giapponesi ma non si può generalizzare così su dei discorsi così ampi e quando si tratta di culture e di un paese formato da 130 milioni di persone cioè. il Giappone è quindi visto come un paese dalla doppia contraddizione un paese che è deformato sia nel suo ipertradizionalismo sia per la sua ipermodernità e questo è stato visto, diciamo, dall'occidente in modo piuttosto negativo, perché sapete quante volte si legge nei, nei giornali i giapponesi non fanno mai sesso, oppure dall'altra parte i giapponesi sono tutti pervertiti, capito? Non c'è mai la via di mezzo. E questo secondo me è un grande sbaglio, un grande limite, che io con questo canale sto cercando in tutti i modi di farvi conoscere un vero Giappone, ma non è facile, perché magari vi posso rappresentare una realtà, magari quel video ha più visite, quindi... L'immagine che trasmetto in quel video finisce per entrare più nella testa delle persone rispetto a un video magari altrettanto valido che però magari fa pochissime visite Il Giappone è sempre visto come qualcosa che sta fuori rispetto a una spiegazione razionale Un paese misterioso e bizzarro Qua stiamo leggendo il testo di Miyake il Giappone è come un mostro che può risultare tanto affascinante quanto inquietante quando voi cercate di costruire un'immagine di un Giappone che non è quella reale perché appunto è una costruzione questa percezione ci dice di più sugli americani e gli europei questa costruzione del Giappone come un mostro si rifà a un popolo esistente il Giappone stesso ha cercato di ribaltare eh, le carte non so se avete mai sentito parlare delle Nihon Jin Ron, vedendosi riconosciuto come paese orientale ha cercato in tutti i modi di rappresentarsi in una luce positiva non come paese diciamo inferiore ma come paese ibrido che ha saputo prendere il meglio delle motività e tradizioni di un paese orientale e il meglio della modernità dei, dei paesi occidentalizzati per quello che il giappone sapete si dice spesso è una di quelle culture che è difficile arrivare difficile comprendere ma questa è stata un'idea stessa che si sì, in parte è stata una rappresentazione occidentale Ma in parte sono stati i giapponesi stessi A cercare di saldare questa immagine E quindi si è cercato di evocare comunque lo spirito dello Yamato Questa tradizione non è più quindi simbolo di razionalità Ma è un simbolo di nobiltà E inafferrabilità della ragione occidentale Quindi diventa un plus Lo stesso comunque concetto come vi dicevo di contraddizione Non è più visto come una contraddizione in senso negativo Ma come un'unione, un'idea del meglio che c'è dei paesi occidentali e il meglio che c'è dei paesi asiatici oggi era un po' un video diciamo non so se tutti siete riusciti a comprendere che cosa volessi dire con questo video vi dico solo che questo video è finito per durare un'ora e cercherò di comprimerlo in 10 minuti quindi se qualche pezzo non vi è chiaro scrivetemelo nei commenti che magari vi rispondo scusate se in questo periodo non sto rispondendo tanto come facevo di solito ma eh, sono un po' impegnato perché sto per dare cinque esami tra un mesetto quindi diciamo che devo studiare in ogni caso, grazie sempre per vedere questi video, andatevi a ascoltare la mia musica su Spotify, ve la lascio in descrizione nel primo commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!